Ciao e benvenuto o benvenuta in questo mio nuovo video. Io sono Francesco di Vaporetto Italiano. Come ben sai, per me è molto importante insegnare a parlare italiano in modo naturale e fluente. Ma per parlare italiano in modo naturale è importante imparare delle espressioni naturali. E una di queste è sicuramente l'espressione DAI. Prima di iniziare il video ti ricordo che se vuoi ricevere tutti i miei video non appena io li carico puoi cliccare sul pulsante iscriviti o subscribe che trovi sotto il video e se clicchi sulla campanella riceverai una notifica ogni volta che carico un video. Ma iniziamo! Oggi parliamo dell'espressione italiana DAI! If you speak English, the expression die has nothing to do with the English verb to die, ok? It has nothing to do with death. Perché die è un'espressione che si usa molto in italiano per esortare, incitare qualcuno a fare qualcosa. È un invito che diamo a qualcuno per fare qualcosa, ok? Corrisponde all'espressione inglese come on! In italiano diciamo DAI. Vediamo un paio di esempi. DAI, è tardi! Dobbiamo andare a prendere il treno! In questo caso DAI significa Fai presto! Sbrigati! Come on! Altro esempio. Chiedi scusa a Mirko per quello che hai detto. DAI! è chiaro? quindi DAI serve per incitare, spingere qualcuno a fare qualcosa c'è un'altra espressione con DAI avete mai sentito l'espressione MA DAI? anche questa è un'espressione molto usata in italiano e significa non posso crederci in inglese è I can't believe it quando qualcuno dice qualcosa di incredibile eh, quando volete esprimere incredulità o sorpresa, possiamo usare l'espressione MA DAI! Veronica si è sposata e non ha detto niente a nessuno. MA DAI! Davvero? Marco si è trasferito in Australia per lavoro. MA DAI! Che notizia! Ok? Quindi DAI è un modo per incitare o invitare qualcuno a fare qualcosa. DAI, sbrigati! DAI, forza! Ma DAI significa non ci credo, veramente? Se usate queste espressioni risulterete assolutamente molto italiani. Queste sono espressioni molto usate nell'italiano conversazionale. Quindi se volete scrivere nei commenti qui sotto una frase con dai o con ma dai, io vi leggo e vi rispondo. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. A presto e buona giornata! Ciao!